soggiorno umido privo di ispirazione quando mi arriva la notizia che Sputnik Core, l'ultimo rocker rimasto sulla faccia del pianeta, sia stato trovato in stato catatonico a scrivere musica di merda. Ascolto la sua ultima canzone che non ha più niente di vero. Non c'è invidia nell'instabilità adolescenziale quando avvengono cambi di rotta così radicali. Decido di andare a trovare qualche vecchio editore che contrattualizza scrittori senza nessuna morale Ogni cosa sbagliata nasce sicuramente da questa fogna. Il garzone di bottega mi guarda con aria di superiorità dovuta alla sua stupida convinzione di essersi conquistato un ruolo. Coglione. Il capo è un vecchio tradizionalista ambizioso che sa applicare l'arte della guerra solo contro i suoi adepti. Mi parla della collaborazione che Sputnik sta avendo con la sua nuova artista. Conosco le debolezze dell'essere umano in ascesa e quanto sia vezzo alla forza seduttiva del successo l'ingenua sicurezza di poter difendere la propria integrità stilistica dietro il fottuto slogan sesso, droga e rock and roll deve aver fatto il resto l'entrata in scena della cantante dalle lacrime di zucchero conferma le mie supposizioni quando inizia a farci sentire la sua inutile canzone Jasmine, così dice di chiamarsi bella come una dea, meglio scappare prima di fare la stessa fine di Sputnik un upgrade, a questo punto credo che sia più che necessario. Compongo la medicina prima che l'inferno se lo porti via. Corro da lui. Dipendente da ogni sorta di stupefacente so già che lo troverò a comprare cocaina dal solito spacciatore di quartiere. Inutile chiedergli il perché di questo cambio di rotta. È sempre la solita storia la paura di perdere tutto una volta assaggiata l'adrenalina del successo cancella la motivazione iniziale così fanno carte false per rimanere aggrappati alla loro effimera felicità ostinandosi a scrivere pur non avendo più un cazzo da dire ma ciò che rende speciale una canzone non è la voglia di possedere uno stupido SUF. nasce dal desiderio di urlare il proprio disagio lo senti arrivare questo vento ti entra su per il culo fino a farti vibrare le ossa sono qui per ricordarti chi eri e cosa stavi per diventare. Bentornato nella tua merdosa vita.